Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donofre e benvenuti in un nuovo video! Allora ragazzi, sono qui con la mia ragazza Ciao a tutti! Ancora qui! <ride> e oggi andremo a fare un unboxing Allora, uh, mi è arrivato un pacco da Amazon purtroppo l'ho pagato, nessuno mi ha sponsorizzato e um, ho comprato una cosina perché io a casa ho una cosa poi vi dirò che cosa e pensavo di averla persa quindi sono andato a comprarne una nuova solo che però quando poi l'ho comprata quella cosa che avevo l'ho trovata in casa mia quindi era un doppione allora ho detto lo regalo alla, eh, alla mia ragazza come regalo d'anticipo insomma andiamo a vedere subito ragazzi che cos'è che l'ho preso coraggio ecco ragazzi questo qui è il pacco Ovviamente Amazon regala sempre sorprese perché sa che, no, che cosa non c'è e questo è per lei, coraggio ok grazie vai pure con lo, spa lo spacchettamento in diretta ragazzi ci siamo come potete vedere è aperto e ora andiamo a scoprire che cos'è che c'è qua dentro prego tira fuori allora io intanto questo questo qui ragazzi sarebbe il coso vero? Uh, dovrebbe essere... non lo so nemmeno io, apri okay. questo in io ragazzi, so che cos'è che ho preso, ma non so che cosa c'è lì dentro. <ride> sì, è, è strana cosa, questa cosa qua. Ah, ok. Ecco qua. Ah, eccolo ragazzi. Praticamente, vi faccio vedere subito. Ah, guardate, ragazzi. Uh, guardate, ragazzi. Ah, yeah, è, è, è un iPad, però è già acceso. Vedete? Oh, la è e guarda anche ce l'ha questo dentro bellissimo no, è venuto con questo questo qui ragazzi è quello che ho comprato perché io ne ho uno praticamente più o meno simile eh, però questo qui è ancora più figo perché vedete c'è anche la parte nera invece non c'è la parte nera questo qui ragazzi è veramente identico al mio eccolo io ho preso eh, questo qua perché avevo un tablet simile solo che poi pensavo di averlo perso invece l'ho trovato poi abbiamo anche Guardate qui ragazzi il, il cavo e il caricabatterie, infatti è ancora, in, ancora impacchettato. Okay. E poi abbiamo anche uh, la custodia, vedete? Ovviamente. E si sì, diciamo che... Questo ragazzi è l'unboxing, ovviamente questo... E abbiamo anche questo, per te. Vabbè. <ride> Ecco qui ragazzi vedete, questo qua invece è, è il mio, io ho già messo la custodia, cioè in teoria... In teoria ragazzi vedete, cioè questo qui è il mio, questo qua invece è quello che ho comprato, sì cioè, la differenza ripetite, se vedete, è, un, è, un, è leggermente più piccolo, oddio forse anche... sì cioè, diciamo che anche insomma è meno spesso alla fine però... Non è un problema, io come vinto pensavo di averlo perso e quindi l'ho comprato ho detto, lo compro nuovo. Poi me lo sono trovato in camera e quindi visto che sapevo che la mia ragazza gli serviva per prendere appunti all'università perché è un po'. i libri sono un po' pesanti, visto? Sì. Eh. Sono proprio, I libri sono un po' pesanti, fa un po' di fatica, allora ho detto guarda, visto che l'ho ordinato, a questo punto neanche. non so neanche a. Um, a disdire l'ordine Lo faccio arrivare E te lo porto l'unica cosa ragazzi Che però che non mi spiego È perché sia già acceso Cioè Il corriere è arrivato Me l'ha dato Io non l'ho aperto L'ho aperto oggi Con lei E stava già acceso Quindi Non so perché Sì anche un po' di batteria ma Non tanto ma Sì ce l'ha lasciato è, Cioè è acceso E al Non so se Vedete ragazzi Al 14% Non so se mette bene a fuoco Proprio Buono, comunque adesso facciamo un po' di insomma, impostazioni e, e quant'altro visto che poi a lei precisamente gli serve di più per, cioè io lo, me lo sono scaricato, me lo sono comprato per eh, vedermi film, giocare, fare ricerche, utilizzare, utilizzarlo per allenarmi con dei di, di piccoli di timer, visto che faccio palestra lei lo utilizzerà di più per scrivere quindi... bene ragazzi il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica se volete essere salutati iscrivetevi al canale attivate la campanellina e scrivetelo nei commenti noi ci vediamo prestissimo buon nuovo video e ciao a tutti